Ciao ragazzole belle, come state? Spero bene, allora, nuovo video, eh, chiacchiericcio di nuovo, come state? Eh, spero bene, allora, questo è un video dove facciamo letto insieme, di nuovo voi direte sì, e, poi innanzitutto, eh, nulla, stiamo un po' insieme, tutto lì, tanto per parlare un po' insieme, per sbagarci un po' insieme, per sbagarci un po' insieme, e poi, eh, niente, infine vi saluto, e eh, eh sì, vi saluto perché, eh, per niente, così, e vi rimando a Instagram eh, e basta, così almeno mi seguite anche di là, niente, ci vediamo dopo per fare il letto, a dopo. Allora ecco qua ragazzi, dunque finalmente ho fatto il mio belletto, ho messo tutto a posto, e poi adesso tutto a posto, sto per dire che ho fatto il letto, non ho fatto altro, ho fatto colazione, poi siccome mi ho venuta ancora la fame ho preso la pastiglia per il mal di stomaco e poi ho mangiato il riso, buonissimo tra l'altro, molto buono, ho preso un caffè, ora sto meglio e, e niente. Off camera ho fatto ciò cioè, ho mangiato la cosina. Poi dopo tutto ciò um, ho preso appunto il caffè, non so quante volte tiro però la verità. E, e niente, tutto qua a posto. Il riso è questo qui, aspetta, che vi faccio vedere. ve lo giro, il riso. Cioè, lo non so cioè, eccolo qua, so qua è il riso, vedete? Il riso a insalata, che ovviamente non me ho messo due delle porzioni, molto buono. Già, molto, molto, molto buono. Questa camera sta per casarmi perché è troppo pesante. Allora, ora vi giro qui. Aspettate un attimo solo, oddio! qua vedere cioè i biscotti che ho preso all'Eurospin questo è dei biscotti che ho preso all'Eurospin sono buonissimi, sono della dolciando e mi piacciono davvero un botto, wow, top sono troppo buoni e niente, ora vi rigiro e, e niente allora il sale è tutto disordinato non è anche però Niente, non vorrei sedere, non lo so neanche, cosa faccio adesso? Ehm... Quindi nulla. Cosa dirvi? Di, di, di nuovo? Nulla. Ah sì, sto usando sempre la santa borsa. Sì. Ovvero questa qui, questa, questa qua. La vedete? Bellissima, l'adoro, mi sta piacendo davvero un casino. Sto cercando di non farlo. Interrompere la registrazione perché se no non guaio E nulla. Questa è la mia borsetta. Come vi stavo dicendo ieri, si è rotta la tracolla. Ma è un casino a riaggiustarla. E io, sinceramente, non mi va. Quindi me la tengo così come poi al prossimo anno. Me ne prendo una nuova di borsa, non come questa, ma diversa. Vabbè, sempre a tracolla. Ok, e niente. Qua c'è il mio bel telefonino e Sono le 11.48, non so cosa si vedrà Sì, le 11.48 E niente Quindi, nel frattempo mi sto guardando anche la televisione Non so se si vede, se si capisce qualcosa non della tele E niente quindi non lo so cosa dire, qua c'è un tanto la moto che mi sta perseguitando ma vabbè mi il ho fatto appena un caffè quante volte l'ho detto non lo so spero la verità eccola qua questa è la caffettiera la caffettieruccia che ho comprato, anzi ha comprato mia nonna e mi è anche strapiaciuto il caffè in questa, in questa caffettiera molto buono. <ride> sì. Mi sono i piatti appena lavati sì. e le pentole appena lavate niente torniamo in bagno in bagno vabbè qua ci sono i miei soliti prodotti uno tra l'altro l'ho bene iniziato con mia nonna ed è della DAV è un deodorante che mi sta, sta piacendo ed è, alla, è, è molto idratante ed è eh, antitraspirante non, si, tra, tra, vabbè, non lo so come si dice comunque ci siamo capiti da questo qui questo non si metterà mai a fuoco sto registrando con questa la vedete però non so cosa mette a fuoco ecco qua antitraspirante non so come si dice comunque ci siamo capiti quindi 30 ml prodotto per un paio di 24 mesi sì, 24 mesi. Allora, abbiamo fatto questi unghie, io tra un po' me li rifarò e sono bellissimi, mi piacciono. Poi non vedo l'ora di finire questa maschera che c'è un casino. E capelli sciupati e danneggiati. Però, boh, vediamo. E niente, nulla. Sto terminando anche questo shampoo, questo scusate questo balsamo qua della Elvive di olio straordinario si sì, questo comunque della L'Oreal ed è stra buono poi anche, ops, anche di questa sto terminando il, ehm, la comcella carniere eh. molto buona e mi sta stra questa casca anche di questo ho terminato il collutorio quasi tanto un verde lo stesso di questo l'ho terminato e anche quasi cioè che sto terminando no anzi ho terminato quel deodorante della Dove Alcocombra che oramai ho comprato questo questo mi sta stra piacendo questo qua vedete già niente torniamo alla base e niente noi ci vediamo al prossimo nuovo video ciao